il temporale è passato. Sento gli uccelli, augelli, fare festa e sento la gallina tornata sulla via che ripete il suo verso. Ecco che il sereno rompe le nuvole là da occidente, da ponente, verso la montagna. La campagna si libera, sgombrasi, della foschia e il fiume appare distintamente, chiaro, nella valle. Ogni animo, Cor si rallegra, da ogni parte, in ogni lato, riprendono i rumori, risorge il rumorio della vita quotidiana, ricomincia il lavoro di sempre, usato. L'artigiano con il suo lavoro, l'opera in mano, cantando, si affaccia, Fassi, sulla porta della bottega per contemplare, ammirare, il cielo umido. La popolana, la femminetta, esce, vien fuor, provando se sia possibile raccogliere l'acqua della pioggia recente, della novella piova, e l'ortolano, l'erbaiuol, ripete, rinnova, di sentiero in sentiero, il richiamo di tutti i giorni, il grido giornaliero. Ecco il sole che ritorna. Ecco che risplende, sorride per i poggi e per i casolari, le ville. La servitù apre le finestre, apre le porte dei terrazzi e delle logge e dalla via principale, la via corrente, si sente un lontano tintinnio di sonagli. Il carro del viandante, che riprende il suo viaggio, stride rimettendosi in moto. Ogni animo, Core si rallegra. Quando la vita è così dolce e così gradita come ora, cioè dopo la tempesta, quando l'uomo si dedica, intende, con tanto amore, alle sue occupazioni, o torna al lavoro, o intraprende, imprende una nuova attività, cosa nuova, quando si ricorda meno dei suoi mali. Il piacere è figlio del dolore. È una gioia illusoria, vana, che è il prodotto frutto del timore passato, di quella paura a causa della quale chi odiava, aborria, la vita, si scosse ed ebbe il terrore, paventò della morte. Di quella paura a causa della quale onde le persone, le genti, raggelate, fredde, ammutolite, tacite, pallide, smorte, con tormento prolungato sudarono, freddo, ed ebbero il batticuore, palpitarono, vedendo fulmini, nuvole e vento diretti a colpirci. O natura benevola! Sono questi i tuoi doni, sono questi i piaceri, i diletti, che tu offri ai mortali. Fra noi uomini, il piacere diletto consiste nel cessare di soffrire uscir di pena tu spargi pene in gran quantità a larga mano il dolore duolo ne nasce spontaneo e quel tanto di piacere che per prodigio mostro e per miracolo nasce talvolta dal dolore è un grande guadagno o genere umano umana prole, caro agli dèi, agli eterni. Puoi ritenerti abbastanza felice se ti è permesso, se ti lice, di tirar il respiro, respirar, per un po' da qualche dolore. Puoi ritenerti addirittura beato se la morte ti guarisce da ogni dolore».